Ciao, sono Marco e sono in questo posto che è a dir poco meraviglioso, guarda qui dietro le mie spalle stanno facendo degli scavi, dei lavori di eh, scavo appunto per tirare fuori delle vecchie, vecchissime rovine di età pre-romana credo addirittura vengano ancora prima dell'epoca della grande, grandissima Roma e mentre sono in questa natura, immerso in questa bellezza, mi vengono in mente delle cose a proposito di natura in natura non esiste qualcosa che sia vivo e statico non esiste voglio dire un sasso sta lì è statico non è vivo ma è statico ma qualunque cosa è viva non esiste che stia ferma non esiste nulla di statico immagina un fiore il fiore se eh, lo cogli è vivo per un po' e poi inizia a morire ma non esiste che rimane fermo così e la stessa cosa deve valere per noi. La staticità non esiste, non puoi rimanere fermo, non puoi rimanere lì fermo dove sei. Non puoi. Perché o sei vivo o sei morto. E lo so che è una condizione un po' forzata questa, ma questa è la natura. Fatene una ragione. Quindi bisogna muoversi, rimanere in costante movimento, rimanere in costante crescita e trasformazione. Perché? Io parlo di trasformazione, eh, ma intendo dire veramente crescita, perché ci si può anche trasformare con un regresso, ma io voglio parlare di crescita. Bisogna continuare a crescere sempre, a diventare di più di quello che eravamo ieri, proprio perché è un fatto naturale. E allora comportati secondo quello che è detta la natura. Io spero di esserti stato utile con questa mia riflessione. Cerco il mio fedele amico a quattro zampe che ha incontrato una cagnetta e ha perso la testa e è andato correndo <ride> dietro, come fanno tutti i maschi giovani insomma. E ti saluto con un abbraccio, ciao!